Una canzone piccola, che parla di cose che non hai Una canzone piccola, che parla di sogni e favole. Una canzone piccola, che trovi il suo nascondiglio Una canzone piccola, come un scellino, come un piccolo appiglio Una canzone piccola, trova il sentimento che farmi intrufolare nelle tasche che tu hai Una canzone piccola Scopre quel tuo nascondiglio Una canzone piccola scova Questo tuo giaciglio Una canzone piccola Che ucciderà la tana Tutte quelle bestie feroci Che da sempre ha avuto paura Una canzone piccola Esce già con i suoi versi Una canzone piccola scopre quei tuoi diversi Una canzone piccola Che trovi in ogni istante qui con me Una canzone piccola Che ti faccia sognare Una canzone piccola Per farti entrare nelle cose Una canzone piccola Che ci faccia impollinare Per compire, per trasmettere, che domani è dentro di te, perché non sai fino a che punto sei. Esprimere della tua vita una canzone piccola parla di un insetto un uno scenino, che vola contro vento fino all'alba o suo mattino Una canzone piccola che parla di un viaggio di marinai Una canzone piccola che parla di quei sogni che vivrai Una canzone piccola che porti ogni giorno qui con te Una canzone piccola segreta che non sai più scrivere una canzone piccola che vola ogni giorno qui per noi Una canzone piccola che sviluppa il suo potere con la vita Una canzone piccola che porta ogni istante che hai Una canzone piccola che decolla ogni giorno quando vuoi Una canzone piccola che mi faccia immaginare il mondo Sempre più grande, sempre più finito, tutto solo. Una che parla di un segreto che non hai una canzone piccola per ogni estremo tra di noi una canzone piccola che immagino ogni giorno qui per noi una canzone piccola che faccia belli questi nostri eroi una canzone piccola che parla di una nuvola di una goccia d'acqua che bagna l'orto qui per noi. Una canzone piccola, il vento, però proprio là. In mezzo al tuo deserto, della foresta che vivrà. Ah.